Come fruire di questo corso sulle app di eh, Office 365 e Vivere Felici. Vi do uh, una panoramica generale, poi qualche indicazione, qualche mh, dritta su come fruire dei video tutorial eh, che magari non conoscete, se le conoscete già ok, allora prima di tutto qui in alto trovate un forum che si chiama Help Desk. se lo aprite vedete che potete postare qui eventuali problemi tecnici, dubbi, richieste, eccetera come si fa? Basta cliccare su aggiungi nuovo argomento qui eh, sul campo oggetto scrivete il titolo della vostro, del vostro messaggio qui c'è il corpo del messaggio se volete potete allegare dei file e poi cliccando in via al forum Postate il vostro messaggio per tornare al corso allora cliccando qui tornate alla home del sito dei corsi online eh, cliccando qui alla categoria formazione docenti cliccando su questo è il corso eh, di cui stiamo parlando e qui tornate alla, alla, alla home diciamo allora, eh, qui ci sarà il video che sto registrando adesso, che ovviamente ancora non esisteva, quindi ho scritto, non esiste ancora, ho scritto solo il titolo, poi potete navigare all'interno delle singole sezioni semplicemente cliccando sulle linguette. E, mh, adesso abbiamo cliccato su Skype for Business e quindi qua sotto visualizziamo i video tutorial relativi a questa app. Eh, se clicco su OneNote quaderni multimediali eh, visualizzo... L'elenco dei video tutorial eh, su questa app. Queste caselle le potete spuntare o eh, deselezionare a piacimento se vi fa comodo. Non è assolutamente una cosa obbligatoria per ehm, ricordarvi poi cosa avete già guardato e cosa no. Uh, come uh, sono tutti video, questo è un video corso in alcune, mh, in alcune sezioni in fondo trovate uh, delle risorse che non sono in formato video ma uh, più che altro sono dei video tutorial ne apro uno a caso, per esempio questo la pagina che si apre è sempre una pagina de, di Moodle con all'interno incorporato il video tutorial in questione eh, per fruire di questo video potete tranquillamente cliccare qui e iniziare a guardarlo. Eh, aspettate che lo fermo. Ok, cos'altro potete fare? Potete allargarlo, allargarlo a schermo intero, se vi fa piacere, tornare o tornare a visualizzarlo più piccolo, potete andare a visualizzarlo direttamente su YouTube, cliccando qui si apre una nuova pagina nel vostro browser dove potete visualizzare il video direttamente su YouTube e poi vediamo mh, per quale motivo potrebbe essere utile andare direttamente su YouTube, torniamo nel nostro corso qui cos'altro potete fare? Eh, controllate, vi consiglio di controllare che qui ci sia questa etichetta rossa con su scritto HD, vuol dire alta definizione, se così non fosse eh, potete cliccare sulla rotellina e poi su qualità e eh, se fosse selezionata una di queste, che significa avere il video in, in una qualità più bassa, andate invece a cliccare sulla, sulla qualità più alta, appunto l'alta definizione. Altra cosa che può essere utile, sempre cliccando qui sulla rotellina, è andare ad aumentare la velocità. Questo perché eh, io è una cosa che faccio spesso quando guardo i video tutorial in giro, perché ci sono ehm, dei video tutorial molto utili, fatti anche molto bene, ma magari eh, chi sta parlando nel video tutorial è un pochino lento. Eh, magari io non ho voglia di perderci troppo tempo, allora cosa faccio? E Vi consiglio di farlo magari anche sui tutorial che ho fatto io. Eh, no, normale, la velocità la posso diminuire, questo lo faccio quando ascolto i video tutorial in inglese o aumentare. Adesso vi faccio vedere, lo potete fare anche mentre state ascoltando il video. Facciamolo partire. Andiamo a vedere adesso il menu home e poi il menu inserisci. Ok, mi sto stufando, Andiamo vorrei sentire simile, la cosa più velocemente, dicevo, posso aumentare la velocità. In Word, Quindi ci sono tutte le, eh, i le, tutti i comandi per formattare il testo. Come faccio la posso aumentare ancora. In una qualunque punto della pagina che non ha una struttura predefinita, quindi veramente posso inserire eh, i contenuti. Fino a raddoppiare a diciamo la velocità. E dopodiché, per formatare il testo, si opera esattamente come in Word, Per esempio, lo seleziono e poi vado a mettere il grassetto. A ok. È chiaro, c'è un leggero effetto comico, che però, mh, a parte il fatto che all'inizio viene da ridere, poi ci si abitua. E in effetti, eh, si riesce a vedere. Questo video dura 11 minuti e 38. Se raddoppio la velocità, ovviamente, dura la metà. Chiaramente dipende, perché se sto, se sto ascoltando un video tutorial in cui faccio un po' fatica a seguire i vari passaggi non mi conviene però se mi serve soltanto per dare un'occhiata generale questo trucchetto può essere molto utile altra cosa che eh, può essere utile eh, qui nella descrizione c'è scritto che in questo video si parlerà del menu Home e del menu Inserisci di OneNote supponiamo che eh, a me eh, interessi rivedere un pezzo eh, dove si parla del menu Inserisci allora in questo caso può essere Utile andare eh, su YouTube perché su YouTube io ho un'altra, ho delle altre opzioni che non vedo nella pagina di Moodle, per esempio, qui con questi tre puntini che ci sono sotto al video, posso eh, cliccare apri trascrizione. La trascrizione è automatica, cioè tutto quello che viene detto all'interno del video viene eh, scritto per eh, creare eventuali sottotitoli, sono automatici quindi possono benissimo esserci degli errori, eccetera. però scorrendo qui ho la possibilità di guardare velocemente di che cosa si sta parlando e quindi andare a cercare il pezzo che mi interessa, per esempio decido che mi interessa qui questo pdf, lo inserisco come allegato, cliccando qui il video si posiziona esattamente nel punto desiderato, vedete minuto 4 e 39, quindi posso cliccando PDF, qui andare è... a sentire solamente il pezzo e lo che mi interessa. Um, come allegato, Ok, come... più o meno mh, mi sembra che sia tutto e quindi buona fruizione.